e la fede che se mi chiamò cosa addosso che uh, mi fanno un impatto ehm oh, te anzi porco 2 si sì, sto toccando qualunque bottone non vuoca ma 2 Gli qui che il tappo non è ma io non sto capendo a minchia, lettera. Eh zio, gli attacchi per le lettere non va bene sbaglio sta questa lettera ti ha trovato Questo bambino è malato <susurra> Quindi di camminata si unido Oh che no e zio Allora non iniziamo così Io ho paura di alzare il volume per prendere un infarto porca di quella Puttana torta no ok non è scontinare cioè mi sto cagando addosso ok andiamo qua dentro voglio una musica mi sto cagando addosso ti prego Gesù tu oh, mi vuoi bene tu mi vuoi bene audio allora facciamo una preghiera se pure le cose da me la fussa che Allora comunque dicevo che letteralmente io con gli oro, dipende quale oro, gli ho. così, crudi, perché nessuno è un senza musica e eh, ti puoi prendere un infarto ogni tre secondi, giusto? E io alzo la voce per entrare nel dosso, è una volta um, dicevo gli oro così, io odio dal fatto che eh, non hanno audio quindi io mi posso cacare che comunque gli odio così io la prendo molto più male di più con la musica Perché giustamente non c'è l'audio Quindi non posso... C'è cioè, l'audio per parlare Porco due cioè io posso riaccarmi da un momento all'altro Letteralmente perché non c'è musica La musica diciamo che rompe un po' lo stress come possiamo dire e eh no zio io proprio così me la prendo a male infatti mi sto cacando addosso ho oh, uno stress così alto che nessun videogioco non mi ha dato no questo è un po' bene zio non ci riesci a... no porca mignotta laida no zio aspetta vai uomo No, è perché ogni tanto mi cago letteralmente C'è la mammazzocca ma... comunque letteralmente mi cago troppo addosso In gioco cioè Non resistono lo stress <susurra> <tusurra> Dai <io tusurra> tengo... sento che se vedi che puoi morire, non andiamo all'ora di sopra. Poi dicevo, io questi giochi mi fanno male alla salute, io no, che sì. Cioè, era, era la bomba di una cadetta. ma ah, questo so, ragazzo, non è caso se mi faccio una sedia delle rocce no. no non mi fido del mio anno no che altro messaggio grande e non, non c'è la musica la musica Sembra quella cosa o okay, che arriva lo stesso o okay, che lo aumenta, però quando. c'è qualcosa che ti viene compagnia po' uh, Qui no, qui sei di tutto. No, allora. no! no no no guaglio guaglio guaglio no no no ragazzi no zio allora aspetta un attimo questo questo ah le orecchie ah no zio questa cosa non te la dà nessun giocatore no no zio questa cosa è, è ingiocabile Zio Mi ha fatto venire un cazzo di infarto Ma sta troia Ma il problema è che non mi aspettavo Io mi sono nascosto proprio per un motivo No zio Qua cazzo che dovevi andare addosso No zio oh porca troia porca di te, troia porca troia no zio, no se no se no se no se no no no volo ma al massimo, no ma, ne manco di no no che ti no l'orecchio mi, e... mi fa male l'occhio adesso. Tremo, la no te... Si, sì. no questa cosa no ha fatto no no no no no no no no così no no no Guarda che da cioè, è anche uno scudo, scuro, che è scurissimo, però è abbastanza scuro Ho no, anche questa zocco la racca, capito? Che io l'ho scuro Ma poi non me l'ho Poi dai, sto allarme della madonna Non so ancora e cosa? No, non è zio, sta cosa mi ha fatto un infarto, ti giuro, il trauma, trauma. S. S. S. S. che ha mi fa meno cagare la cioè, il non è proprio l'audio fa la non è proprio l'audio che ti fa ma che Questa stronzetti Quindi noi facciamo una tecnica proprio egiziana Eh ma se sto colorando Che p*****a <susurra> <auguro che> <susurra> Ah, ho so giusto, ho so giusto, che non lo finirò mai Manco su me, ci tutti so uno di di questo Perché sta cosa? mi fatto sembra un arrivato in calore no ah zio vaffa quit rotta